Buongiorno bambine, Buongiorno. Ciao. Ciao! come state? Bene tutto bene? Sì. Allora, dove stiamo andando? Stiamo andando a mangiare fuori, esatto, stiamo andando fuori a pranzo, però mi è venuta in mente una challenge per voi due. No. Siete cattivi, no, indovinarla. Noi vuoi provare a indovinare? Sì. Uh, allora, se, appena... siamo a... se siamo a pranzo ah! Mangiare per 24 ore tutto il cibo? No, <ride> no. no. io Ho capito quale Non amo mangiare tutti i panini Cinesi <ride> No, perché non stiamo andando a mangiare cinesi. cinese <ride> Vabbè Allora, ah, veloce no. Del prezzo, adesso dimmi. fatemi ricordare. Mm. Non amo, nomi, non amo, indovinare il prezzo. Brava! Se indovinate il prezzo, prezzo, del costo del cibo, esatto, potete mangiarlo. Ok, non lo voglio fare. Allora, Io... adesso a casa. Va di bagno, eh? ci potete <ride> Vieni qua, signorina. Vieni qua. E sì. mm. Io invece lo sentivo vanno papà. Su, ma non sarà mica poi così difficile indovinare il prezzo sì, di un piatto boh. di pasta o delle patatine due, fritte due allora potete avere un margine di errore di 2 euro va bene? quindi se fosse 10 euro e mi dici 12 te lo puoi mangiare sì. ma io non so ho come l'idea che oggi farete dieta bambine eh? e mi mangerò tutto io non tu ci dici una cosa, non so, la carbonara e noi dobbiamo indovinare il menu. Io vi elencherò quello che c'è nel menu e tu sceglierai quello che vorrai eh, mangiare so. E devi indovinare il prezzo di quello che vorrai allora, mangiare Anche, allora non me... mi piace, devo sbagliarlo per forza Allora anche te devi indovinare il prezzo Pensate, no, ragazzi, la challenge è per voi, non per me Pensate ragazzi se la mamma mi dice, non so, il pesce, a me non piace il pesce Ma devi tu decidere cosa mangiare Ok, esatto, aspetta, aspetta e io non so dico 12, penso sia veramente giri. 12 e se non so mi piacciono le patatine fritte e lo sbaglio. Esatto. Qui ragazzi, benvenuti nel canale di Vanessa e, e Anastasia. E Ci vediamo dopo a pranzo. Ciao! Sì. Amo, ah, siamo arrivati al ristorante. Sei contenta? Hai fame? Eh? Spera di riuscire a mangiare qualcosa. Va bene? Dai, entriamo. Allora, Vane, siamo arrivati al ristorante e vedo che stai già sgranocchiando un grissino e non potresti farlo, ma non importa, capisco che hai fame. Allora, ti dico che cosa c'è e tu mi dici che cosa vorresti mangiare, ok? Intanto ti, ti chiedo se vorresti anche un antipasto, oltre a un primo o un secondo. C'è il culatello che è il... il prosciutto crudo, quello che piace a te. Ti fa ridere la parola? <ride> Vabbè, si chiama così, ma è buonissimo. Insalata di puntarelle, uovo croccante e formaggio. Mm. tartare di manzo con crema di pane e acciughe. Polpo arrosto con insalatina di finocchi e arance. E culatello di zibello dop 18 mesi. Budino di ricotta e miele. Vuoi provare il culatello col budino di ricotta e miele? Eh, ma è. È solo la parola che è strana, ma è un prosciutto crudo buonissimo. 13, quindi hai scelto il culatello? No, mi dispiace ma il costo del culatello è 18 euro. Allora, niente antipasto, mi dispiace. Cerchiamo di indovinare almeno un primo. Allora, Vanessa... Di primo abbiamo un risotto alla matriciana con guanciale croccante e crema di pecorino. Oppure la paniscia. Oppure le fettuccine all'uovo con ragù. No, no, no, no, no, la paniscia. La paniscia, vero? Ok. Quanto costa la paniscia? 10 ah, hai indovinato, non hai indovinato perfettamente perché costa 11 euro, però hai un margine di errore di 2 euro, quindi bravissima. Ok? Vuoi anche un secondo? O per adesso ci fermiamo la paniscia così passo da Anastasia, va bene? Ma eccoci da te signorina. Hai fame? Sì. Sì? Pensare... sì? Allora Anastasia, senti, da te passo direttamente ai primi o vuoi anche un antipasto? No, vai ragù. Sai già cosa vuoi? Aspetta, aspetta un attimo perché mi hai presa all'improvviso. Ok. Quindi tu vuoi la pasta al ragù, giusto? Vero? Aspetta che facciamo vedere il prezzo, Che eh? è questo. No, sì, sì, quanto costa la pasta al ragù? 10 mm. euro? Sì. Ma brava Ani, costa 12, ma guarda sei riuscita ad aggiudicartela proprio per un pelo, <ride> brava amore, bravissima, vuoi anche un secondo o passiamo al dolce dopo? E devi indovinare il prezzo però eh? Dolce. Ok, allora dopo aver mangiato tutta. Anzi, vuoi anche il secondo. Vuoi anche il secondo, perfetto. Anzi, vuoi il dolce, basta. <ride> vuoi solo il dolce, vuoi solo il do Allora ascoltami, dopo, quando avrai finito tutta la tua pasta al ragù, scegliamo il dolce e se indovini il prezzo, lo mangi, altrimenti lo mangio io, va bene? sì. sì, sì che mangi? certo ci vediamo dopo quando mangi va bene è arrivata la pasta amore sei contenta? Eh, ma... ah, è vero ti hanno messo anche due cuscinetti così sei un pochino più alta eh e riesci a mangiare meglio com'è la pasta? beh sei stata fortunata va sei contenta eh, che mangi finalmente? Hai messo il formaggio? Ah ok, hai messo il formaggio. Sai che ha un aspetto veramente buono? Tutto lo devi mangiare perché dopo devi dominare il prezzo del dolce. Ok? Dai, adesso mangio anch'io. Buon appetito. Poi dobbiamo scegliere il dolcino. eh? Siete pronte? Sì, sto giocando un gioco. Vanessa, andiamo a prendere il tuo telefono in macchina, che l'abbiamo dimenticato. Sempre quando usciamo dalla macchina o, dove, o, o siamo usciti adesso da un serenante che suona sempre la campana. Prendi il telefono. Aia, Mi hai pestato un piede. Devi scegliere il dolcino, vero amore? Sì. Hai tanta voglia di dolce? Lo sai che ci possono essere delle possibilità in cui tu non lo mangerai? Come perché? Perché tu sbaglierai il prezzo. Io lo so già. Allora, signorina, dobbiamo scegliere il dolcetto. Allora, faccio un attimino vedere... No, no, no, no, non si sbircia. Allora, qua abbiamo i prezzi. Non si sbircia. Lo so che sei una golosona, e devi assolutamente... Indovinare il prezzo. Allora, Anastasia, ascoltami bene. Abbiamo uno zabaione con meringa e gelato, fior di latte. E che secondo me, no. Questo qua potrebbe, smettila di sbirciare, questo qua potrebbe essere il dolce che tu sceglierai. Tortino cioccolato fondente. Hai presente il tortino che ti piace tantissimo e che mangiamo tutte le volte? Il tortino con dentro la crema di cioccolato. Quella che mangiamo Brava. Mm. Sì, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Okay. Allora devi indovinare il prezzo. Non è un prezzo molto alto. Aspetta, che facciamo vedere tortino. Eccolo qua. Dai, vediamo se riuscirai a mangiarlo. Rimarrai a bocca asciutta mentre io me lo mangerò al posto tuo. Ehm. Vinto! Vinto! Vinto! No, basta! Sai! 5! 5 euro? Sì! Ma Anastasia, mi dispiace! Hai vinto, amore bravo costa 6 euro sei stata bravissima 5 euro. insomma non siete rimaste a digiuno oggi eh siete state brave adesso vediamo se anche Vanessa indovinerà il prezzo del dolce sì, Io lo voglio. Subito lo voglio. adesso lo ordiniamo ok allora Vanessa tocca a te Anastasia ha indovinato il prezzo del dolce che ha scelto e secondo me sarà lo stesso dolce che sceglierai anche tu ti dico quali dolci ci sono eh allora abbiamo lo zabaione con meringa e gelato fior di, fior di latte non guardare anche te, come tua sorella, che è una sbirciola. Poi: quindi zabaione con meringa e gelato al fior di latte. Tortino al cioccolato fondente e frutto della passione. Ok, tortino e cioccolato. Non vuoi sentire nient'altro? Mm. Ok, indovina il prezzo. Non è altissimo, ti dico solo questo. Brava! Hai vinto anche tu! Costa 6 euro! Oh bravissimo! Cosa stai mangiando? È arrivato il tortino! Eh? Guarda! È buono! Fa, fa un buon profumo, guardiamo un po'! Mm, guardate qua che crema cioccolato che c'è dentro! Buonissimo! E a te piace? Eh? Vediamo. È cremosissimo, eh Vane. Sì, mamma. Ma se dopo ne voglio un altro ve lo prendiamo? Sì, se lo vuoi sì. Io lo vorrei un altro. Non ho capito. Eh? Non ho capito. Anch'io lo vorrei un altro Ah, vediamo, intanto finisci questo, poi vediamo, ok? Vediamo. Vediamo un po' cosa hai fatto. Ecco. Fammi vedere. Wow, una treccia raccolta! Che arte! Bravo mamma. Sì, che Faccio fare le trecce! Senti, prima quando sei andata fuori cosa hai visto? Un gattino? le angurie. Anche? Le angurie? Le angurie! Ah sì? adesso andiamo a vedere se ci sono ancora mm. sì ci sono sempre le angurie sì ma il gattino ah, oh. chi lo sa andiamo a vedere andiamo a vedere andiamo a vedere se troviamo il gattino aspettami aspettami vediamo qua ci sono le angurie ma meloni, angurie, eh, ma saranno un po' vecchiotte Vieni. però non correre Anastasia io non corro vediamo un po se c'è il gattino qua c'è il riso fabbricano il riso Ani non ti vedo ma dove sei? ma dove? Allora, dov'era questo Miau. gattino? Prova a chiamarlo col verso del gatto. Era qua sopra? Sì. Ah, eh, non c'è più. Miau. Miau. Miau. Miau. Miau. Miau. Non c'è, amore. Ma che belli questi, questi macchinari di una volta, ma guarda! Guardate, Cosa c'è qua? Guarda io posso correre fino a lì Fino a ah, Mi hai fatto venire qua? So, so. Okay, per correre? So. Mm. Cosa c'è? Ah no, non è Maria averci... Vabbè dai rientriamo Fa tanto freddo, non c'è niente dai. Si ritorna a casa Mangiato bene? Siete sì. state fortunatissime eh? Siete riuscite a mangiare qualcosa Anche il dolce, ma che fortuna che avete avuto E brave Quindi ragazzi se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanella